aiuto, aiuto, uno a destra, uno a sinistra non so oh raga mi fate girare pure a me? fammi un po' per uno capista che dite? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti su Assetto Corsa Competizione stasera live speciale perché partecipiamo a una gara dei ragazzi di Italian Job il birthday del loro gruppo che compie due anni, devo dire che io mi sto trovando molto bene a correre qui con loro siamo qui con la BMW M2 perché non bastavano le GT4 a farci venire il sonno ma stasera ci sarà una gara multiclass GT3, GT4, Porsche Cup, Ferrari Challenge e appunto Punto le M2 quasi 80 vetture in pista, se non mi ricordo male, comunque un botto di vetture, siamo a Spa Tra parentesi ragazzi, per mantenere una linea editoriale, non ho provato neanche un metro ragazzi Mettiamo il setup aggressivo, le, le, le qualifiche saranno 20 minuti, la gara 75 se non ricordo male Non, non ho il setup, non l'ho mai provato Ma non ho proprio mai provato, questi sono i primi metri che faccio in pista con sta macchina qui Non gira proprio, cioè ragazzi cioè... Lo sterzo è un'opinione, praticamente devi girare tipo tipo windsurf, ti attacchi di lato e tenti di farla voltare. Non c'è il momento Mastroda stasera ragazzi, incredibile, questa sera è offerta da Italian Job, i ragazzi che organizzano gare e campionati a ripetizione, quindi se vi serve un gruppo dove corre sicuramente vi potete divertir da loro. Dobbiamo fare il conto della benzina. 3 litri per fare un giro, noi per fare un giro cioè, ci mettiamo 2 minuti e 45, ma ci metteremo pure 3 minuti, calcolate, vabbè, 2 minuti e 50, che ne so, in uh, 80 minuti, famo 28,23 giri, diciamo, calcoliamo 30 giri, 30 giri, a ah, 3 litri a giro, con 90 litri la carichi tutta, Mi carica cazzo, ne pia 85, tocca far p-stop, raga, siamo 63esimi e nelle, nelle M2 siamo, se so 14, ce ne andiamo dietro una, due, tre, siamo undicesimi. Ah no, siamo noni, noni delle, delle, delle M2, e ci doppieranno tante volte così a occhio, eh. Perché loro fanno un giro in circa eh, 30 secondi di meno giustamente può darsi che noi dovremmo aprire il gas proprio mentre stiamo al centro della curva col culo che c'avemmo e che non lo sapevo io proprio al centro della curva ci ha dato l'apertura del gas vabbè comunque siamo dietro quadrini siamo capitati proprio nel posto giusto noi adesso qui scalamo una marcia e famo occhio, occhio, occhio, occhio, casino, casino, aiuto, aiuto, aiuto, scusa schivato uno dietro vedo morti e feriti ma pure davanti adesso ce un massetto a destra trionferà davanti che noi siamo molto più veloci stanno andando tutti molto safe oddio oddio oddio oddio oddio oddio, oddio. Non è successo il panico raga si è spenta la macchina oh. beh questo era prevedibile ma non preventivabile è successo di tutto <ride> non sapevo da andare raga Non sapevo dove schivarli Vabbè comunque Siamo dietro a Burgio Era un chiaro pasto di blocco esatto gare illegali vengono fatte qui e arriva la pula purtroppo non penso che sia finita ok ci passano Lamborghini giustamente non penso che sia finita eh c'è gente per campi attenzione questo tocca a sinistra questo tocca a destra noi stiamo a mezzo aiuto aiuto aiuto se buttiamo dietro alla Lambo De Raimondi Quarto dell'M2, ottimo Controlliamo se c'hanno danni, giusto? Devo levare sto vizio di toccare i menu mentre sto a entrare in staccata C'ho 5 secondi di danni, vabbè è accettabile, raga ah, Fanara è doppiato, ecco perché Sanna andando a là. Oddio! Car on the left passando a mclaren attenzione che fanara si leva per farlo passare giustamente dovrebbe far passare pure a noi fanara invece non ci pensa proprio direi ah sì, ci ha pensato, meno male grande fanara che si è reso conto che era doppiato pure da noi no ma non c'è l'obbligo di de, de, de, de restare dietro se è doppiato ma non c'ha per sorpassarmi dico non ce l'ha di più così tanto di più perché queste macchine sono troppo lente capito? gira più o meno sul passo mio quindi Boraccio gli tocca sta lì attenzione che c'ho dietro una una GT3 che vuole passare fuori la pista eh, con Iieschi ha scelto il lato sbagliato con Iieschi ho messo la freccia io dietro al portabagagli cioè c'è scritto sul passare a sinistra eh, mi dispiace dietro, sta buono, aspetta Vai, passa C'è cioè, Monsù, Monsù, attenzione che Monsù potrebbe attaccare Cembro là E facce usci bene a noi per attacca Cembro là Che se approfittiamo de Monsù. Car on on the right, Clear on the right. Mamma mia! Barucco e bianchi! Passano uno a destra e uno a sinistra. Aiuto, mi sono spostato di qua, scusa. Non mi sovrate qui. Non mi sovrate qui. Non mi sovrate qui. Mamma mia, comunque è difficile stare in mezzo a questi con l'M2. Car on, the left. Clear on the left. Vanno tutti a tuono. Oh, oh, attenzione che noi ci proviamo a fregasse. A fregare il posto a cembro, no? ma non ci riusciamo. Attenzione! <ride> affiancati alla chican left, on the left. First, the car coming up behind you car on the left. oddio cerchiamo non pia casini qui abbiamo passare questo con la gt3 on the left. On the left. No ci stanno veramente troppe macchine intorno raga cerchiamo di vedere se lui per caso sbaglia l'entrata ma non ci pensa proprio, sbaglia l'entrata vediamo se sbaglia l'uscita oh, sbagliamo noi l'uscita a mezzo drift pure lui però ma è più lento proviamo più la scia la buttasse interno. ma non ce l'avevo. non ce l'avemo questa, questa finisce malissimo Finissimo, devo frenare perché qui siamo messi malissimo per fare sta curva. Oddio. Ce l'avevamo a destra, cioè ce l'avevamo a sinistra, non so che cazzo sta succedendo qui davanti. Car on the left. Car on the left, attenzione, ancora un'altra volta, qui a Varsigan. Car on the left, mm. on the left. Oddio, cioè, mi sento in mezzo a uno sciame di api, raga che c'è una GT4 qui di Rebecca right. right. oddio aiuto aiuto aiuto mamma mia mamma mia beh, stavo eh si sì. infilzato da una Lamborghini Car on the left. On the left. che è quella dei mazzocchi mamma mia aiuto <ride> mi sento in pericolo di vita raga Proviamo a fai la finta di buttarsi all'interno, non, non c'è casca! Non c'è casca! Attenzione, non c'è casca! Proviamo a sci forte di qua! Non c'è spazio! Ancora un'altra volta, se arriviamo a sto punto, lui dovrebbe uscire male e noi dovremmo uscire bene in teoria. Vollamo un po' l'acceleratore, lo ridiamo Lui va sempre largo lì, però stavolta esce meglio. Sento, c'è sta Bertelloni davanti, ma Rebecca non capisco che cazzo fa, però. Yeah. Cioè, Rebecca tu c'hai una GT4, dovessi andare di più? Vai! Vai, Rebecca, vai! Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio questo spesso interno... Ho dovuto allargare, raga. Frontino. Mi stava a fare un coppino. Far right. Clear on the right. Oh, a Corsi, c'era davvero, mortacci sua. Left. All'in classifica, raga Ok, attenzione, non te fila dentro, nooo! Ma perché, porca pat... ma porca puttana! E eh, te pareva che era Rebek Ma porca troia puttana, però! Mannaggia la miseria, però Tanto, le commediane iniziano a scivolare, oh, attenzione che qui c'è una la Porsche parcheggiata e quello dietro giustamente non passava perché c'ero io a sinistra la Porsche parcheggiata a destra dai vai the... vai dai the... oh che fa? ma vai o non vai? però eh, io sto aspettando ma tu se non vai car down you. mamma mia aiuto aiuto aiuto passano tutti i parti raga, tra un pochetto vedrai che car... mi sentirò spinge sul niente raga, non ci riesco a farla girare così c'era questo dietro mi sentirò bussare sul cassettino del cruscotto e esce una macchina pure da lì. Arriva una challenge dietro. E c'ha l'intelligenza di aspettare il punto giusto. Che è per copo. Ma passa sempre dal lato sbagliato, cazzo. Ma c'è tutto lo spazio a sinistra. Ma perché sei rimasto a destra? Vabbè. Yellow flag in sector. Attenzione che. è andato lungo secondo me per farsi superata questi qui adesso sta messo male, se noi riusciamo a sci forte qui se facciamo vedere all'interno poi ci ripensiamo, la facciamo rotonda non è questo il punto da attaccarlo, tanto non andremo da nessuna parte qui c'ha il posteriore leggermente segnato c'è un ieri stiamo sotto mettiamo la quarta, mettiamo la terza adesso siamo più veloci, siamo più veloci dobbiamo uscire forte qui Prova a prendersi esterno ben crociata la traiettoria non ce l'avemo ce ne un po' di più stiamo proprio appiccicati al culo leggo la scritta BMW da vicino addio, ne passa un'altra ma sta GT3, questa è un po' più veloce. Oddio! Arriva una GT3, io me levo. Eh io me levo però non è che posso sparire. Car up Watch out. Cerco di rimanere in largo per farlo passare, quello con la GT3. Eh ho capito che spanalate raga eh, io però devo farle pulire le curve non è che posso parcheggiare o scomparire Comunque siamo 55 di 65 al pit raga C'è bro sta uscendo dai box Attenzione C'è bro sta uscendo dai box Attenzione È uscito dai box raga Sta a 9 secondi davanti a me Oh sportolletti ci stava a una sportellata Aspetta con la challenge, non ti inventa niente Dammi tempo di girare Dammi tempo di girare Pinse e passa, vai, mo passi Vai Oddio, aiuto, aiuto Aiutami tu, aiutami tu Eh, ho per far passare lui stavo messo fuori traiettoria Non capisco come cazzo è possibile che siamo sessi raga. qualcuno deve ancora Ehm uh fa il pit stop per forza perché noi siamo rientrati ai pit da quarti ok che ci superano però mo dovranno farlo il pit pure loro Car on the left. Clear on the left. e porca puttana porca però dove fa tutte le traiettorie a cazzo di cane per far passare questi così oh però mo vai con sta cazzo dei lamborghini cioè, così è impossibile, perché non riesco a fare una traiettoria, non sto mai nel posto giusto, raga C'è un l'ha incarciofato? No, me lo sono perso! Oddio, una a destra, una a sinistra, una a destra, uno a sinistra! È uno stress mentale, perché questi passano, capito? Tu cerchi delle vatte e devi rifare poi le curve partendo da un punto di partenza sbagliato, perché stai nel punto di entrata al contrario aiuto, aiuto, uno a destra, uno a sinistra non so dove. oh, raga, mi fate girare pure a me? fammo un po' per uno capista che, che dite? 42, non si può fa' già ho fatto fatica a fa fare 43 uh. oh, ho fatto 42 e 4 attenzione a Mazzola, sempre in attesa di Rivera mi passa Mazzocchi, ho passato così tante volte questo che mi pare di vederlo tutti i giri poi soprattutto mi sono proprio divertito nel, nel combattimento col Cembro la mi sono divertito. Esatto, ho conosciuto il mitico Rebek, si, sì, l'ho conosciuto nel senso biblico praticamente a Rebecca, perché mi sei inculato. <tell> eh. GT4 dietro pace. Tu uh, pace! Vedi che devi fare, eh? Io pure so pa la pace, però se mi viene addosso cambio facilmente idea. Raga c'è un rumore strano io penso che boh, non so se ho bucato o mi hanno rotto qualcosa raga nell'ultima botta mi sento un Lo sentite qualcosa che traballa zompetta? Eh ma più che della ghiaia sembra proprio. cioè mi dava del rumore di ruota bucata ma non è ruota bucata Però mi sembra qualcosa attaccata alla ruota o Un parafango, un parafango che tocca la ruota Ma è finita raga devo fare un altro giro io no ah, è finita finita bella raga dai sono arrivato quinto su 10 su m2 e sono arrivato cinquantesimo in generale non male mi sono divertito eh nella fase centrale mi sono divertito sinceramente